Mi rivolgo subito allora, ecco, a, a Girot, è stato nominato tante volte, no? tante diverse esperienze, quelle che abbiamo sentito, tante, eh, ancora tante situazioni mobili, no? prego è già acceso, quindi è, cosa possiamo prevedere, no? eh, dalle esperienze apprese, da quanto è stato raccontato oggi, cosa vede nel futuro? Grazie, grazie a tutti per la presenza, grazie a Gambiente per l'organizzazione, per eh, avermi invitato. Qui il Movimento 5 Stelle è di casa, tra il pubblico ci sono altri parlamentari 5 Stelle, Agostino Santino, Emma Pavanelli, c'era Lomberto Lombardi, Cristiano Anastasi. Per noi da dieci anni le fiere che parlano di rinnovabili e di efficienza energetica sono di casa perché è una delle nostre stelle. E, e, e le comunità energetiche sono una misura decisamente 5 stelle perché nascono dagli emendamenti di Dario Tamburrano europarlamentare 5 stelle punto esclamativo gli emendamenti hanno un nome e cognome Dario Tamburrano 5 stelle dopodiché in Italia eh, l'emendamento all'articolo 42 bis, l'ho scritto io l'ho scritto il mio staff e eh, quindi la misura è decisamente 5 stelle eh, forse dovevamo fare di intervenire per primo il signore Fanellini che è intervenuto per ultimo, perché ha dato uh, a un pubblico che penso sia abbastanza di specialisti, perché normalmente a queste fiere vengono soprattutto specialisti, ha dato alcuni elementi per far capire che le comunità energetiche vengono incentivate non perché così improvvisamente c'è questo afflato per le energie rinnovabili, ma perché portano benefici a tutto il sistema Italia proprio per quel discorso del bilanciamento barra dispacciamento, che è un costo miliardario che viene sostenuto in bolletta. Quindi l'energia a chilometri zero fa guadagnare tutto il sistema Italia, non solo i membri della comunità energetica. Allora, La prima cosa che io ripeto da due anni, un anno e mezzo, è che le comunità energetiche non possono fare fine del super bonus 110 sul quale fra l'altro ho una morte nel cuore e potete capire perfettamente perché e, essendo che sono, ci ho lavorato sei anni per arrivare al super bonus 110 non possono fare la fine super bonus perché e mi scuso per la banalità ma l'esperienza mi insegna che il 90% degli italiani non lo sa non sono una legge italiana sono una direttiva europea che ha un rango superiore quindi un rango inferiore, che in questo caso è il governo italiano, e il Parlamento italiano, non può distruggere ciò che è stato generato da un rango superiore, cioè la direttiva europea. Vale per tutte le direttive europee, mica, mica solo questa è. E questa è, credo, l'informazione più importante. Perché io sono tre anni che giro per l'Italia a parlare di comunità energetiche, normalmente la gente mi guarda come quel famoso marziano che diceva prima Zanellini Eccolo lì. E, sì, eh, tu potrai dire anche cose fantastiche, ma poi verranno distrutte perché in Italia succede così e siamo freschi dell'esperienza super bonus. No, non possono fare la fine super bonus perché sono il frutto di una norma di rango superiore. Punto. E fine. Dopodiché, qualcuno l'ha detto, sempre Zanellini, mi pare. Eh, adesso il governo tirare fuori altri 5 miliardi di euro che per carità, eh, eh, eh, ci, tocca, ci tocca, come nei governi precedenti, finora, governo eh, Draghi, abbiamo tirato fuori 100 miliardi e più di euro, che ribadisco, eh, è stato doveroso a quel punto tirarli fuori per aiutare a pagare le, bo le bollette, mi viene, mi viene il groppo al, alla gola. ma è denaro bruciato è denaro bruciato con il quale non abbiamo costruito un chiodo nulla se lo avessimo impiegato come il Movimento 5 Stelle dice da 15 anni negli anni passati quei 100 miliardi lo sapete benissimo sono 100 gigawatt di potenza un miliardo un gigawatt quindi se li avessimo impiegati investiti non bruciati negli anni passati adesso avremo il triplo di rinnovabili perché ricordo a me stesso che abbiamo 50 gigawatt di rinnovabili in italia abbiamo 50 potremmo averne 150 con il triplo di rinnovabili non avremmo assolutamente subito la crisi 2022 come l'abbiamo mostruosamente subita e non avremmo tirato fuori sicuramente non 100 miliardi non, non saremmo in questa situazione Prima diceva Bussone delle, delle aree montane, l'Italia è un paese, a Alpi, Appennini, assolutamente, con appunto più di 5.000 comuni nelle aree montane. Una parziale soluzione, parziale, eh, sono anche i bacini idroelettrici. Mercoledì era la giornata mondiale dell'acqua, noi abbiamo fatto una conferenza stampa, in, in Italia abbiamo 15.000 bacini idrici. Per metà, fra l'altro, sono pieni di fanghiglie, di, di, di rifiuti, e quindi anche la capienza purtroppo è dimezzata. Quindi abbiamo 6, 6, 6, 6 miliardi e mezzo di, di tonnellate di acqua in meno rispetto a quello che dovremmo averne. 6 miliardi e mezzo di tonnellate in meno non è proprio una, una, una, una sciocchezza. Per cui, cercheremo di fare gli ecodragaggi per svuotarli. Ehm, ecco, mettere un impianto fotovoltaico. No, io no, non guadagno una lira da quello che sto dicendo, eh, mettere il fotovoltaico galleggiante sui bacini e mi prende i classici due piccioni con una fava, perché riduce la traspirazione, quindi l'acqua evapora di meno e io voglio che l'acqua ci stia nel bacino e il fotovoltaico produce un 20% in più, perché come sapete bene l'elettronica se sta al fresco eh, lavora meglio. E quindi produciamo anche di più. Quindi, una parziale soluzione eh, che noi spingeremo sarà un percorso ulteriormente facilitato per mettere fotovoltaico galleggiante appunto su questi eh, bacini. Ora abbiamo un problema eh, eh, classico, che è quello degli enti intermedi. Gli enti intermedi sono un tassello fondamentale. Lega Ambiente è un ente intermedio, le associazioni di professionisti sono un ente intermedio, Bussone è un ente intermedio per il comitato montane, Lanci, eccetera, eccetera. Gli enti intermedi devono trovare il modo di essere più uniti, più coesi e parlare con una voce unica, cosa facile a dirsi, difficile a farsi. Abbiamo un altro enorme eh, grosso pericolo. Il PNRR dà tutta una serie di eh, provvidenze per le energie rinnovabili, per l'efficienza energetica e naturalmente questi soldi devono essere spesi perché altrimenti, sapete bene, andranno restituiti. Se non li spendiamo e non li spendiamo bene, se, se sbagliamo, andranno restituiti. Ora il governo sta discutendo di come allocare ulteriori 8 miliardi di euro eh, sempre che derivano dal PNRR e ha deciso, sta decidendo di utilizzarli per rafforzare infrastrutture fossili. Ma il consumo di gas, ce lo dice la tecnologia, ce lo, dice, ce lo dicono le leggi della fisica, il consumo di gas è in calo costante e continuerà, perché tutto il settore della climatizzazione degli edifici passerà grandissimamente alle pompe elettriche di calore, perché la, le leggi della fisica dimostrano che sono quattro volte più efficienti della migliore caldaia fossile. E il portafoglio si comporta di conseguenza. Le cucine a induzione sono tre volte più efficienti, e i veicoli elettrici sono tre volte più efficienti. Quindi già il consumo di gas è in calo e continuerà a calare. E spendere denaro pubblico per infrastru ulteriori infrastrutture fossili, secondo il Movimento 5 Stelle è una scelta assolutamente sbagliata due cose ho finito eh, io sono responsabile di energia per il Movimento 5 Stelle nel senso che ho la delega all'energia a, a livello nazionale essendo il coordinatore del comitato di transizione ecologica transizione ecologica che quantitativamente è soprattutto energetica per il semplice motivo che il 75% dei gas clima alteranti deriva dalla filiera fossile. Quindi non è che la transizione ecologica significa solo transizione energetica, ci sono tantissime altre cose, economia circolare, ambiente, eccetera, eccetera, ma quantitativamente il 75% delle emissioni sono della filiera fossile. Guardate che la transizione ecologica non si fa, se non si fa, chiaramente la transizione culturale di noi tutti, ma se non ci mettiamo anche la transizione finanziaria, l'Europa da tre anni ha coniato il termine di finanza sostenibile, l'Unione Europea. Se l'Unione Europea conia un termine e comincia a parlare di finanza sostenibile, io che sono una persona razionale ne deduco che quella attuale non è sostenibile. E d'altronde il 2022 credo che lo abbia dimostrato per l'ennesima volta, perché il 2000, 2008, crisi Lehman Brothers, Credo che ve la ricordiate. E qualche giorno fa eh, il crollo di, della banca della Silicon Valley, poi Credit Suisse, ci ha ricordato che siamo nella stessa situazione e comunque quello che è successo in fronte energetico l'anno scorso ci ha dimostrato per l'ennesima volta che i mercati finanziari fanno quello che vogliono. Do una cifra solo, una. Il petrolio, Cuba a livello di fatturato mondiale, 2000 miliardi di euro all'anno una signora cifra, 2 miliardi di euro all'anno, il petrolio, i derivati cubano 2 milioni di miliardi, non 2 miliardi, cubano 2 milioni di miliardi, mille volte di più, per cui la finanza virtuale è mostruosamente più potente di quella reale. E se questa cosa non la capiamo, non la sappiamo, non andremo da nessuna parte. Io mi sono fatto, come si suol dire, il mazzo per dieci anni in commissione industria, prima all'opposizione, poi come presidente, e ho portato a casa prima il super bonus che è stato distrutto, vabbè, e poi le comunità energetiche. E gliel'ho detto anche al mio leader politico, io mi sono fatto il mazzo per far calare i costi alle famiglie e alle imprese di un 20, 30, 40% vedremo adesso cosa risulterà ma la finanza in una settimana può fare 100 volte quello che ho fatto io e dobbiamo farlo capire a tutti e se i corpi intermedi e le imprese non capiscono che il coltello dalla parte del manico alla fine ce l'avete voi perché le banche utilizzano il loro denaro le banche non stampano denaro, banche private intendo, le banche non stampano denaro, utilizzano il vostro denaro. Allora, come, lo volete, come volete che lo utilizzino? Negli ultimi anni hanno aumentato i finanziamenti alle fonti fossili. In questi anni di crisi e anche l'anno scorso con l'aumento dei prezzi del fossile hanno aumentato i finanziamenti alle fossili e hanno ridotto quelli per le rinnovabili. Se non lo capite cari signori. Come ha detto, io non ci guadagno una lira. Finisco. Problemi tecnici ci sono, ma si possono risolvere. Siamo andati su Marte, abbiamo mandato i satelliti, facciamo cose straordinarie, hanno tecnologia, medicina, eccetera, eccetera. Problemi tecnici ci sono, ma sono assolutamente risolvibili. Quello che manca è la volontà politica, che non ci sta. La volontà politica di abbandonare le fossili, aumentare le rinnovabili e l'efficienza energetica, non ci sta e io credo che il governo attuale lo stia dimostrando non c'è questa volontà politica negli ultimi dieci anni non abbiamo installato quasi nulla di rinnovabili adesso perché abbiamo l'acqua alla gola con quello che è successo l'anno scorso si sta facendo un po' di più ma ancora molto con il freno a mano tirato quindi io concludo quello che manca è la volontà politica, il Movimento 5 Stelle questa volontà ce l'ha, ma naturalmente do dobbiamo essere eh, in maggioranza a volerlo. Grazie. Grazie.